Appuntamento con informazione fiscale in questo momento alle 9.55. Eh, ma siamo ritardissimo questa mattina. Appuntamento che torna ogni giovedì. Abbiamo fatto attendere Rosy Delia. Buongiorno. Buongiorno Vicky, buongiorno a chi è in ascolto, Sì, vi, vi aspettavo devo sforare. dire. <ride> eh, ci tocca sforare oggi ci sgridano. Allora Rosi, <ride> ieri mattina a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto mille proroghe, Matteo Salvini tutto contento, ha presieduto la riunione, la Meloni stava male, ha detto è andato tutto benissimo, vediamolo questo benissimo allora, vediamo cosa contiene la bozza, Rosi. Sì, eh, come, diciamo, come di consueto negli ultimi anni eh, si, eh, si ripete l'appuntamento con questo provvedimento che, che chiude l'anno in corso eh, e riscrive un po' il, il calendario certo. del, del successivo, no? ehm, quindi con questo strumento si interviene eh, ridefinendo le date di scadenza, le date di, di entrata in vigore di alcuni eh, provvedimenti, disposizioni, agevolazioni. Eh, abbiamo un comunicato stampa e delle bozze in circolazione che ci permettono già di fare una panoramica del testo eh, che sarà poi pubblicato in gazzetta ufficiale nei, nei prossimi giorni. Eh, sì. Sul fronte del fisco abbiamo diverse novità, eh, una di queste è eh, lo della scadenza per la dichiarazione IMU relativa al 2021 dal 31 dicembre al 30 giugno 2023 una novità importante riguarda invece la fatturazione elettronica, cioè il divieto che è in vigore eh, dal, dal, fin dal debutto per quanto riguarda le prestazioni sanitarie viene confermato anche per il prossimo anno. Era questa una novità molto attesa perché eh, fin dal principio è stato eh, escluso dal eh, sistema di interscambio che è diciamo, il sistema su cui poggia la fatturazione elettronica l'inserimento dei dati sanitari per una questione legata alla privacy e ovviamente senza tutele adeguate il divieto ehm... E quindi l'esonero per chi opera nel settore eh, sanitario eh, dall'utilizzo della fatturazione elettronica sarebbe caduto con la fine del 2022 e avrebbe generato diciamo, non pochi problemi perché eh, senza istruzione e senza tutele eh, si sarebbe dovuto eh passare alla fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2023. Sempre restando nell'ambito sanitario potremmo dire eh, slitta eh, sempre al primo gennaio 2024 quindi di un anno il debutto del sistema tessera sanitaria come canale unico di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Eh, un'altra un, un novità sempre in campo eh, fiscale riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati anagrafici eh, online acquisiti tramite eh, l'anagrafe nazionale popolazione residente che viene confermata quindi anche per il 2023 quindi diciamo più tempo si, si concede e si prende tempo mi viene da dire perché per quanto riguarda ad esempio la fatturazione elettronica eh, si prende tempo per trovare una soluzione quindi diciamo eh, eh, è una, una questione rimandata al, al prossimo anno e ci auguriamo che nel binomio digitalizzazione privacy si faccia qualche passo avanti in questo 2023 che sta per arrivare insomma. tutto questo Abbiamo poi anche... eh, Vicky sottolineiamo sì, no, diciamo nella cornice del, della, dei lavori eh, della legge di bilancio quindi novità che si certo. sommano ad altre novità Assolutamente, poi insomma, la lista è veramente lunghissima: bonus psicologo, e poi abbiamo, abbiamo insomma, veramente tante, tante, tante voci: il bonus mobile, il reddito alimentare e ancora eh, mutui e case green, eh, insomma. Tantissime, tantissime voci, magari ne torneremo, eh, torneremo a parlarne nei prossimi giorni quando la, ca la cosa, non la casa, ma la cosa sarà eh, definitiva. Intanto grazie, ringrazio Rosi Delia. Questo e molto di più lo trovate su informazionefiscale.it. Adesso la linea va alla redazione per le ultime notizie. Restate con noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.